Oggi voglio leggerti un'altra storia scritta da Elisa l'11 eh, febbraio del 2018 Ciao a tutti mi chiamo Elisa sono biologa e mi occupo di citologia. Lavoro presso un laboratorio analisi privato della mia città e come spesso capita non lavoro in sicurezza perché non ci sono delle cappe idonee adeguate per il l'assorbimento degli odori forti che si generano con la colorazione che eseguo. Per la precisione, per colorare i vetrini citologici, realizzo la colorazione di Papa Nicolau, che è una colorazione tricro tricromica e consiste in una serie di diversi passaggi di vari alcol a diverse concentrazioni mentre i tre coloranti utilizzati sono Harris e Matossilina, OG6 e A50 ed infine il Chiarificatore cioè il Bioclair che ha un odore molto forte infine i vetrini colorati vengono montati con un mezzo di montaggio che emana anch'esso un odore forte molto forte diciamo che è proprio la fine della colorazione che è la parte più fastidiosa per gli odori forti che si generano le vaschette che utilizzo sono circa 250 ml e la colorazione dei vetrini la realizzo una volta a settimana e finora per evitare di inalare troppe sostanze pericolose utilizzo delle maschere ingombranti scomodissime con dei filtri a carbone che consiglio perché permettono di lavorare in sicurezza detto ciò mi chiedo quindi, che tipo di cappa potrebbe essere congeniale per le mie esigenze? Per me non è importante la serietà del piano, né il flusso laminare, che vedo spesso descritto nelle varie cappe biologiche. Ho personalmente sentito parlare di cappa chimica aspirante di classe 1. Mi chiedo se è, quella, se è questa quella che potrebbe essere ottimale per il lavoro che eseguo. È così? Spero di poter ricevere la giusta indicazione che mi serve, perché sono molto preoccupata per la mia salute. Grazie mille, aspetto con ansia la risposta. Che dire Isa? Grazie, veramente una testimonianza concisa ma hai aperto svariati mondi eh, in questo. Allora devo dire che mm, ho deciso per Elisa in questo caso, avendo dato degli spunti, di creare un articolo apposito dove ho dettagliato perché mi faceva delle domande secondo me molto interessanti su quale capo utilizzare, eh, su cosa fare, insomma ho creato un articolo che troverai ed è proprio le risposte uh, di un uh, di dubbi mi sembra di un, un biologo, di una biologa, eh, Elisa la biologa, insomma una cosa del genere, quindi lo trovi comunque nella sezione del, di Kizard. Volevo dirti brevemente eh, rispetto alla lavorazione che questa cosa insomma che, da quello che ho capito che più o meno ho visto eh, quella che è la tipologia di lavoro eh, spesso si lavora con mi sembra 10 o anche 15 vaschette colorimetriche chiamiamole così dove appunto all'interno della stessa Elisa ri, eh, riporta che sono 250 ml quindi stiamo parlando di 250 ml per singola vaschetta e a un certo punto immaginate che 10 vaschette sono 2 litri e mezzo e così via. Quindi 2 litri e mezzo di sostanza solvente che evapora quando le lasciamo tutte aperte nello stesso istante eh, rischia di far saturare i carboni attivi lì dove fossero presenti i carboni attivi e quindi sicuramente può essere una problematica è una problematica lavorare su un bancone, ci mancherebbe è corretto come indica l'ISA che non è la K biologica la K più idonea per un tipo di lavorazione del genere eh, ma sicuramente è una K chimica eh, collegata all'esterno per come la vedo perché essendo una colorazione così con un quantitativo abbastanza eh, interessante, ecco, chiamiamo, diciamo così, eh, sicuramente interessante avere una canalizzazione esterna. poi nell'articolo comunque ho dato delle indicazioni e descritto più nello specifico se puoi approfondire. Eh, che dirti Elisa? Io ti ringrazio, sei stata gentilissima mi dispiace tantissimo per eh, questa parte finale dove aspetto con ansia la risposta mi sento molto preoccupata per la mia salute e me non sei la sola, eh, sono tante le persone che sono preoccupate ma si sta prendendo questa coscienza, ecco questa coscienza utilizziamola, tramutiamola facciamola diventare qualcosa di più, parliamone con le persone, eh, diamo indicazioni condividiamo magari il blog, condividiamo eh, i video, cioè cercate, cerchiamo un attimo di darci una mano e datemi modo di arrivare e raggiungere quante più persone possibili perché è quello che sto cercando di fare eh, in modo tale da eh, poter, portare un'informazione sana e genuina senza voler nulla in cambio insomma il portale è gratuito quindi le informazioni sono gratuite e per quello che riesco cerco di spendermi con questi video, con questi articoli e quant'altro per, per voi insomma per cercare di darvi delle risposte al quale spesso mi sembra aver capito che non trovate non ci sono proprio delle risposte